In questo tutorial vi presento l'app OneNote che è tra le app che abbiamo a disposizione nel pacchetto Office 365 che io considero l'app um, più originale, più unica tra quelle che ci presenta Office 365 perché? perché di tutte le altre app per quanto utili e belle siano trovo degli equivalenti per esempio tra le app di Google mentre OneNote è effettivamente abbastanza eh, unica. Eh, cosa ci permette di fare OneNote? Di creare dei blocchi di appunti multimediali. Quindi posso inserire contenuti di diversi formati: testo, immagini, video, incorporare pagine web, posso fare un sacco di cose e eh, decidere poi se è un mio blocco appunti privato che utilizzo. E vedo soltanto io, oppure condividerlo a vari, a vari livelli, quindi sono in visualizzazione piuttosto che anche in modifica, con altri utenti. Eh, creiamo un nuovo OneNote. Quello che possiamo pensare di fare per creare un, un nuovo OneNote, giustamente, sarebbe quello di cliccare su questa icona. In realtà, se clicchiamo su questa icona, si apre una nuova pagina nel nostro browser dove eh, ritroviamo l'elenco di tutti i blocchi appunti OneNote che abbiamo già creato, ma non troviamo la possibilità di crearne uno nuovo. Quindi questa è la strada sbagliata. Chiudiamo la finestra. Posso pensare di dover cliccare sul pulsante nuovo, ma anche qui non trovo posso creare un nuovo Word, un nuovo Excel, un nuovo PowerPoint, una nuova pagina di Sway, ma non trovo la possibilità di creare un nuovo OneNote allora come ci organizziamo? quando non troviamo come fare un'operazione io vi consiglio di eh, andare su OneDrive cliccare su OneDrive quindi accedere al nostro spazio cloud dove eh, abbiamo salvato tutti, tutti i file o le cartelle che abbiamo creato con le app di Office e eh, qui finalmente troviamo come creare un nuovo blocco appunti OneNote andiamo qui in alto dove c'è nuovo, clicco sulla tendina e finalmente eccolo qua blocco appunti di OneNote ci chiede per prima cosa in questa finestrella di inserire un nome lo chiamo prova tutorial e clicco su crea ecco il mio nuovo blocco appunti um, questa, questo pannello, questa barra dei comandi che trovate qua in alto è molto simile a quella che vedete in altre app di Office per esempio Word questo pannello serve a navigare poi all'interno del quaderno e anche a organizzare le diverse sezioni e le diverse pagine posso infatti creare quante sezioni voglio per esempio um, questa sezione, che di default ovviamente me la dà senza titolo, se ci clicco sopra con il mouse, clic destro, posso rinominarla, posso chiamarla, che ne so, geometria, e all'interno di questa sezione poi ho già di default una pagina nuova, bianca, che è questa qui, senza titolo, posso per esempio intitolarla a simmetrie, e okay. in questo modo ho una pagina a disposizione che è in infinita nel senso che eh, posso aggiungere contenuti in larghezza eh, all'interno di questa pagina eh, quanto voglio o anche scorrerla poi in verticale è semplicissimo aggiungere nuove pagine in una sezione se io sono eh, in questa sezione e voglio aggiungere nuove pagine è sufficiente andare qua in basso e cliccare su aggiungi pagina e per esempio che ne so scrivo rotazioni eh, posso aggiungere quante pagine voglio così come posso aggiungere quante sezioni voglio quindi qui per aggiungere nuove sezioni clicco su più sezione metto una nuova sezione per esempio che ne so analisi ok e all'interno di questa nuova sezione analisi mi ritrovo come prima una pagina nuova senza titolo e potrò aggiungere eh, nuove pagine, eccetera. Vi faccio notare che è anche molto semplice poi riorganizzare l'ordine sez delle sezioni. Se voglio, per esempio, mettere prima la sezione analisi, mi basterà trascinarla col mouse sopra geometria. E lo stesso all'interno uh, di una sezione posso riordinare le pagine semplicemente trascinandole una sopra l'altra un'altra cosa che vediamo di questo pannello beh questo chiaramente è, mh, cliccando qui posso andare a inmettere una parola mh, una parola e andare a cercare all'interno del blocco appunti dove si trova quella, quel contenuto, quella parola. Queste traninette, se le clicco, vedete, si allarga il pannello e eh, qui comparirà l'elenco di tutti i blocchi appunti OneNote che ho creato e adesso ci sta mettendo un po' a caricarli. Mh, più che tutti, quelli più recenti, poi per vederli proprio tutti, dovrò cliccare su altri blocchi appunti. Una mh, funzionalità uni, eh, utile è questa se vado a cliccare su questo rettangolo colorato ho la possibilità di eh, cambiare la visualizzazione quindi mostra tutto significa che mi rimane sempre tutto in evidenza anche questo pannello anche questa parte del pannello sinistro mostra sezioni e pagine è quella che viene data di default altrimenti posso ehm, visualizzare solo l'elenco delle pagine e nascondere le sezioni chiaramente ho più, di, ho più spazio a disposizione poi nella pagina o addirittura nascondere tutto e visualizzare soltanto la pagina di lavoro questo per esempio è una visualizzazione che io utilizzo quando ehm, apro OneNote sul computer della lim in classe e quindi poi vado a fare la lezione sulla lim scrivendo su questa pagina e per avere appunto più spazio a disposizione. Nei prossimi tutorial vediamo le altre parti del altre funzionalità.